Salve, oggi vi propongo la ricetta della zuppa inglese. La zuppa inglese è un dolce tipico del centro Italia, è un dolce a cucchiaio e siccome casa che vai, ricetta che trovi, oggi vi darò la mia versione di zuppa inglese marchigiana. Passiamo ora agli ingredienti. Le quantità che vi dirò sono per 4-5 porzioni. Un litro di latte, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di farina, 2 uova grandi o 3 se sono piccoline, un pezzo di scorza di limone, un pezzo di cannella, 3 cucchiai di cacao amaro, circa 50 grammi savoiardi e al kermes dobbiamo munirci di due pentolini meglio se antiaderenti e dobbiamo iniziare a dividere le uova l'albume dal tuorlo il tuorlo ci servirà per fare la crema gialla e l'albume per fare la crema al cioccolato Mettiamo due cucchiai di zucchero nei tuorli e due cucchiai di zucchero negli albumi Con una frusta li battiamo un pochino passiamo a fare la, la crema al cioccolato battiamo gli albumi con lo zucchero aggiungiamo due cucchiai di farina togliamo tutti i grumi della farina e poi aggiungiamo il cacao ecco qua piano piano iniziamo a mettere un po di latte Ecco, quando tutto è stato ben amalgamato mettiamo il restante latte giriamo ancora un pochino piano piano se c'è qualche grumo di cacao o di farina con la cottura si scioglie perché la crema bisognerà continuamente girarla, sia la crema gialla che la crema cioccolata. A questo punto mettiamo anche la cannella e le due creme sono pronte per andare a fornelli. Prepariamo anche delle ciotoline dove mettiamo uno strato di savoiardi. bagneremo con l'alchermes. Devono essere ben inzuppati. Passiamo adesso alla cottura. La cottura deve, av deve avvenire a fuoco basso e dovete mescolare sempre, girare sempre la crema. Quando la crema avrà raggiunto questa consistenza, è pronta possiamo spegnere e metterla nelle giotoline la nostra crema è pronta e adesso la mettiamo nelle giotoline potete prima mettere la crema al cioccolato e poi la crema gialla preferite prima la crema gialla e poi quella al cioccolato, lasciatela raffreddare fuori dal frigorifero per un pochino, poi mettetela in frigorifero e la nostra zuppa inglese è pronta.